Lo storytelling in psicoterapia è ovviamente molto utilizzato. Narrare una storia all'interno di una seduta può avere molti benefici a livello terapeutico, perché ad esempio puoi veicolare dei significati complessi in modo semplice, puoi allargare o ridefinire le prospettive della persona, o puoi utilizzare l'indiretto laddove il diretto potrebbe rivelarsi meno utile. Ricordo che tempo fa, parlando a Michael Hoyt, di un momento in cui ero molto sovraccarico, avevo molte cose da fare, ero pieno di impegni, anche se tutte mi piacevano, e le. e volevo portare avanti Michael mi disse che mi comprendeva molto perché eh, in proprio in quel periodo lui è andato nella sua enorme libreria e seppur a malincuore aveva preso tutta una serie di libri che gli piacevano molto che gli interessavano molto ma che sapeva che non avrebbe mai più riaperto e li aveva dati via Fu molto toccante nella sua semplicità perché in effetti dovremmo poter lasciare andare certe cose che anche se riteniamo essere molto importanti stanno lì più che altro a occupare spazio e tempo. Anyway, nel libro Erickson, Un'introduzione all'uomo e alla sua opera di Jeffrey Zaig, che ho intervistato tempo fa per il mio sito lo studio dello psicologo, Zaig spiega un modo molto interessante che Erickson aveva per insegnare ai suoi allievi. Ho iniziato a utilizzare questo metodo anche per raccontare le storie ai miei pazienti e devo dire che lo trovo molto utile e interessante. Lo possiamo fare in tre punti. Numero uno, fai un'introduzione, dissemina il messaggio che vuoi far passare senza addentrare troppo. Ad esempio, metti che vuoi orientare l'attenzione della persona sul fatto che possiede delle risorse sue personali che però fa fatica a vedere. Gli potresti dire, sai, è curioso il fatto che nonostante abbiamo degli organi di senso eccezionali come gli occhi capaci di percepire una gamma cromatica così enorme, a volte finiamo per perderci l'essenziale. In questo senso sono stato abbastanza allusivo, però puoi decidere di essere più o meno diretto a seconda di quello che ritieni essere più funzionale per la persona che è di fronte. Numero 2, racconta la storia. Mi viene in mente quella volta che ero di fronte all'automobile e cercavo disperatamente le chiavi, frugai nelle tasche anteriori dei pantaloni, poi in quelle posteriori, poi di nuovo in quelle anteriori, poi dentro il giacchetto, poi persino nello zaino, tirai fuori tutto, poi di nuovo nelle tasche anteriori, finché non mi resi conto che la chiave ce l'avevo proprio in mano. Anche qui la storia può essere più o meno isomorfica con ciò eh, su cui vorresti che la persona prestasse l'attenzione, Può dipendere da diversi fattori, magari li approfondiamo meglio in un altro video. Numero 3, fai una frase riassuntiva che metta in luce le cose che volevi sottolineare. Anche qui puoi essere più o meno allusivo, più o meno diretto, indiretto, aneddotico, riprendere quello che hai detto nella Per esempio, continuando il nostro esempio, potresti dire, sai, a volte, anziché impiegare del tempo a guardare sempre nello stesso posto, eh, potremmo vedere ciò che già possediamo. Quindi, fare un'introduzione, raccontare una storia e poi fare una chiusura dove metti gli elementi essenziali in risalto. Potrebbe dire un'essenzialità di cose in più sull'uso sull delle storie, su come raccontarle, su come narrarle, però devo dire che questo metodo di Ericsson è molto semplice e mi è stato molto di aiuto per allenarmi nel mio storytelling. Mi ricordo che una volta mi trovavo in macchina con un grande terapeuta strategico che mi spiegava come proprio questo libro di Zeig, nonostante la sua semplicità, gli fosse stato molto utile per apprendere il lavoro di Ericsson. Così lo comprai anch'io e effettivamente compresi molti punti che prima mi erano scuri. Certo non si può veicolare tutta la complessità della psicoterapia e del lavoro di Milton Erickson in questo, Erickson è stato studiato in lungo e il largo con tantissimi libri, però, però, però penso che spesso con pochi punti essenziali hai la possibilità di comprendere anche più di quanto tu ti renda conto.